Belen Rodricon con accento acuto Guez ingrassata? La confessione prima di Tussic e Vales. Tusicue Vales, Belen è fuori forma, le sue parole su Instagram. La foto caricata ieri sera da Belen Rodricon con accento acuto Guez sul suo social ha scatenato una vera e propria polemica nei commenti. La conduttrice di Tosicú e Vales ha infatti ammesso davanti allo specchio di essere ingrassata. In realtà, a tutti è sembrato che la showgirl argentina fosse veramente in forma, e la pancia non tradiva nemmeno un filo di grasso di troppo. Insomma, che Belen abbia detto quelle cose per sentirsi dire che non era affatto ingrassata?. Sta di fatto, che molti suoi fan le sono andate contro, affermando che ci sono persone che ci soffrono veramente per il peso, e quelle parole dette da lei che è una delle donne più ambite d'Italia suonavano veramente ridicole. Moltissimi sono stati quindi i commenti negativi rivolti alla Rodrigo con, con accento acuto Guez e attualmente non sono arrivate le scuse da parte della mora conduttrice. Belen Rodriguez. Ammissione su social, il suo peso prima di Tussi Q e Vales. Belen ha caricato poche ore fa una foto davanti allo specchio con l'ombelico in bella vista, con uno sguardo triste verso il vetro, la conduttrice di Tussi Q e Vales ha scritto nella didascalia dello scatto che si vedeva un po' ingrassata. Sono bastate queste poche parole a scatenare una vera e propria guerra sotto l'immagine. molti suoi followers hanno infatti affermato che poteva risparmiarsi una frase del genere, in quanto in tutto il mondo ci sono veramente persone che soffrono per le loro pessime condizioni di salute. La Rodriguez con accento acuto Guez invece, che ultimamente è stata anche la testimonial di un noto brand di gioielli, sembrava in ottima forma. Belen Rodriguez ritornerà ai tv a fine settembre, con le puntate della nuova edizione di Tussi e Vales, con la partecipazione di Mara Venier, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti.